E il, il medium analogico essendo fatto di, di materia, <ride> materia che si vede fondamentalmente, è un medium molto particolare e nel momento in cui eh, dovesse sparire questo medium credo che eh, in qualche maniera eh, daremmo eh, meno possibilità espressive all'artista e quindi crediamo che sia importante eh, mantenere eh, la possibilità di utilizzare questo medium e nel caso della nostra impresa riprendere a fare eh, pellicola perché nel caso di Ferrania appunto per ragioni industriali prettamente economiche ha smesso di produrre pellicola qualche anno fa oltre a sottrarre un colore alla tavolozza all'artista cioè un elemento di, di, di, di esprimersi peraltro molto personalizzabile in tutte le maniere, ma comunque. Eh, sparisce una tecnologia molto avanzata oltretutto. Una tecnologia che, che, che ha una, una base fondamentale sulla chimica ma che abbraccia tutte le branche della tecnica elettronica, controllo di processo, sistema di produzione industriale, materie plastiche, conservazione dei materiali, insomma, c'è. Cioè, dentro implicata una serie di tecnologie che veramente Beh, perderebbe, soprattutto la ricerca che è sparita da anni in questo settore, secondo me si perderebbe qualcosa, a, a troncarla del tutto. E purtroppo ora siamo proprio al punto in cui praticamente nessuno fa più ricerca in questo settore. Noi riprenderemo a farla, cioè abbiamo già ricominciato. Beh. Quello di essere curiosi, no? di, di, di sperimentare e di non eh, come dire, soprassedere un attimo da quello che può essere eh, l'immediatezza del risultato. Qualcuno impaurisce, che è l'aspetto diciamo, di non immediatezza dell'analogico dell e che è considerato come un, un difetto, come un, non sì, come un, un fattore negativo dell'analogico, in questo caso può essere eh, tramutato in un vantaggio, in qualche maniera, perché in qualche modo ti obbliga a eh, progettare e le cose progettate sono sempre, diciamo, quelle che poi eh, ottengono risultati, risultati migliori. Quindi, ecco, di non farsi impaurire da questo, da questo che poi è un, fondamentalmente, secondo me, un luogo, un luogo comune, quello che è più difficile eh, fotografare o riprendere in, in analogico. Con le moderne pellicole uno ha... Una grande facilità di presa per cui si può concentrare su altri fattori del progetto del lavoro che sta tirando fuori è chiaro che il film analogico richiede un minimo di perizia e quindi uno ci deve mettere un neurone in più per ottenere però un risultato che poi ti costruisci da te insomma, è una cosa più tua a 360 gradi alla fine, ecco. E non è una cosa fatta con lo stampino. Certo, non... sì, si fanno ancora le istantanee, però diciamo l'istantanea cellulare per farla è una cosa, l'istantanea col polaroid è un'altra cosa, c'è nulla da fare. Il fatto che il marchio sia storico in realtà è una facilitazione, non è una, una difficoltà. Le difficoltà fondamentalmente sono, sono legate a, a quelle che, che, che possono essere nell'ambito di fare una, eh, far ripartire una, un impianto industriale, quindi sono difficoltà tecniche più che altro, che si occupava di una eh, produzione così specifica e così complessa come quella del film a colori. Per cui diciamo, si tratta Ferrania fondamentalmente ha prodotto pellicole fino al 2009 ma ha stesso diciamo, fino al 2011 ma tre anni per un impianto industriale di stop sono un'eternità e quindi la maggiore difficoltà è stata quella di recuperare le attrezzature sicuramente e anche non far disperdere il know-how dove il know-how è un patrimonio che sta nel, nella documentazione, sicuramente che si può trovare in, in fabbrica, sia in elettronico che in cartaceo. Ovviamente, perché Ferrani, essendo una fabbrica del 1929, il cartaceo diciamo, ha un, un ruolo abbastanza importante. E poi sta nelle teste delle persone, nel, nel know-how delle persone. Eh, I dipendenti Ferrania, che attualmente sono alcuni, sono stati ricoinvolti, ma la maggior parte purtroppo sono in mobilità o in cassa integrazione, sono tutte persone eh, tra i 50 e i 60 anni, quindi persone molto giovani fondamentalmente. E quindi hanno moltissimo da dare e quindi in qualche maniera il, il, una difficoltà è stata quella, e è tuttora quella di non disperdere, questo, questo, questo know-how che è necessario appunto per garantire al, all'analogico un futuro che non sia un futuro di 3 o 4 anni ma sia un futuro potenzialmente insomma proiettato davvero nel futuro infinito ecco lo chiamo futuro infinito quindi è, è, è questa diciamo la, la, la, la grande sfida di rimettere su una, un impianto di questo tipo il fatto che sia Ferrania è solo positivo è un prodotto che ha una grande stabilità, una grande conservabilità nel tempo, per certe applicazioni industriali ad oggi è l'unico sistema di avere uno storage a tempo molto lungo, economico, e senza nessun problema alla fine di conservazione nel lungo termine, è l'unico. Nel caso di film a colori, e, e dico film a colori non, non a caso diciamo, si tratta di un prodotto analogico quindi fa parte di un prodotto analogico, che o eh, viene prodotto basandosi su un know-how di, di un certo tipo o altrimenti non viene fuori, non è che il, il, il film analogico a colori, film a colori diciamo, può essere fatto in maniera approssimativa o un tanto al chilo, o fatto in casa, non è che se lo faccio in casa viene un po' peggio, cioè non viene per niente, cioè è on off, o viene fatto in un certo modo o se no non viene fuori per niente e quindi il mantenimento del know-how, se vogliamo avere nel futuro i film a colori eh. poi possiamo anche decidere che i film a colori non è una tecnologia analogica interessante e allora diciamo, ne possiamo fare a meno, ma se decidiamo che è interessante allora eh, bisogna mantenerlo questo know-how, assolutamente ma il io, io diciamo, da sempre sono appassionato di fotografia, anche se diciamo ultimamente negli ultimi anni mi sono occupato di, di cinema più che altro. Però parlando appunto di fotografia, io credo che siano due, due: allora personalmente, io credo che siano due mondi che possono coesistere tranquillamente. E di fatti, io decido di fotografare, eh, di fare dei lavori. In analogico o digitale, a seconda, diciamo, del, del dell'aspetto, cioè del tipo di lavoro che voglio fare insomma quindi io, come dire, uh, scelgo lo strumento sulla base del, del tipo di lavoro e quindi non ho nessun tipo di, di, di, di preclusione da, da questo tipo, non voglio dire che ci sono delle tipologie eh, di lavori che possono essere fatte con un mezzo, un mezzo o, o, o l'altro certo è che nel momento, tutta quella parte eh, che era definita consumer amatoriale che, che consiste nel fare magari eh, le foto ai compleanni diciamo, familiari probabilmente il, lo strumento digitale è più, è più immediato anche se poi ci sono tutti i vari problemi per cui è difficile conservare le foto digitali no? che in realtà io, insomma, io quando ero piccolo ho le Polaroid perché i miei genitori mi hanno fatto le foto probabilmente se avessi avuto l'iPhone all'epoca forse tante foto non, eh, non, non ce l'avrei ecco. quindi c'è anche questo aspetto, aspetto qui e quindi io non ho, cioè, veramente lo vedo da questo punto di, da, da, da, da questo punto di vista. Penso che una buona parte invece di, di persone, di utenti finali, possono vedere l'analogico come una, un mezzo trendy da, da, da questo punto di vista, cioè di, di, di tendenza di moda. Moda anche a lungo termine, non vuol dire una cosa che dura un mese. Ce lo dimostra un po' l'esperienza l'Omografi dove fondamentalmente i, i, i fotografi non, non, non, sono, non è che la gente cerca un'eccellenza tecnica particolare ma trova cool in qualche maniera utilizzare delle macchine fotografiche analogiche magari colorate, magari di plastica e, e divertirsi con quelle ecco quindi questo è un settore diciamo, che è totalmente nuovo in qualche maniera che personalmente diciamo, non, non, non mi interessa tantissimo come fotografo io, ma eh, dal punto di vista di mercato è sicuramente molto molto interessante. L'analogico è un mezzo di imaging eh, differente dal digitale e dagli altri mezzi di imaging, per cui ti dà la possibilità di fare di, di ottenere un look differente e quindi appunto, in base a quello che uno vuole ottenere di risultato visivo oggi può scegliere ecco, questo punto di vista non c'è una particolare preclusione a parte gusti personali di un certo tipo di fotografia e però si può ottenere anche in digitale alla fine per cui diciamo, personalmente da, da tecnico di, di cinema dico beh se io vado a fare un'inquadratura con una macchina di cinema ottengo un file raw che poi devo maneggiare in post-produzione e ho grande spazio tutto quello che ti pare però diciamo che se espongo un negativo a colori moderno beh in posto ho grande spazio lo stesso ma dopo lo sviluppo ho un'immagine piena con una latitudine di posa enorme ma insomma diciamo per l'abitudine come sono la mia abitudine a vedere l'orientamento dell'immagine ma un gusto personale mi sembra più semplice ottenere Quell'inquadratura con quel look lì. Dopodiché, poi, cioè, avendo lavorato con tutti e due i sistemi di cinema, e... però, poi la tecnologia va avanti, quindi cioè, è una cosa del momento. Vabbè, è una cosa molto soggettiva e poi dipende molto dalle applicazioni. Cioè, se io faccio eh, news difficilmente imbraccerò Larry e andrò a fare riprese dell'autobomba al fronte e roba del genere ecco. eh, chiaramente la pellicola ti dà un certo tipo di imaging e poi ti resta qualcosa in mano e appunto dura nel tempo eh, digitale puoi sempre trasferire in digitale col film recording e eh, tutto sommato anzi ti permette di manipolarlo, rifotografarlo con mezzo leggero e poi se lo vuoi conservare lo mantieni in pellicola. C'è anche questa alternativa, perché no? L'analogico, diciamo, si deve vedere che è analogico dal punto di vista visivo, cioè è giusto che si veda che è analogico, e questo diciamo è un po' una novità perché eh, finora l'analogico ha sempre rincorso il digitale dal punto di vista de de della definizione o viceversa diciamo, no? però ora è, è così, perché appunto eh, prima parlavamo, se guardate le pubblicità della, della, eh, per tecnici diciamo, della Kodak, eh, vi fanno vedere come i nuovi negativi siano definiti quanto il digitale. Questa diciamo nel futuro è una cosa che non ha particolarmente senso, perché se devo utilizzare un negativo che è definito quanto il digitale, mi dà le stesse eh, prestazioni di un digitale Moderno, beh, allora uso il digitale, questo è, è evidente. Quindi il negativo, o comunque l'analogico, deve avere una sua peculiarità, una sua matericità proprio, tangibile. Questo poi si traduce appunto nella conservazione, perché chiaramente se oltre all'immagine all tipicamente analogica, diciamo che il, esiste il materiale, posso conservare, posso archiviare, posso ristampare, a distanza anche di moltissimi anni, e senza nessun particolare, particolare accorgimento, allora diventa un plus veramente veramente incredibile riferimento al di là di tutto era è sempre una banalità però ci sono sempre i classici fondamentalmente per cui per quanto mi riguarda magari vi dico una banalità però in, eh, un libro che probabilmente mi porterei come unico libro è la Divina Commedia perché insomma alla fine io riasco sempre su, queste, su, su questi classici poi in realtà appunto siccome sono un buon lettore in realtà insomma è la, la mia spazio abbastanza ecco e quindi avrei anche altre opzioni ma dovendo sceglierne uno insomma non, non, non, non riesco a, a uscire da questo. insomma ecco Alcuni test interni che abbiamo in fabbrica da, da, da tecnico, tanto per rimanere in argomento, beh, mi hanno aperto un orizzonte che difficilmente avrei potuto pensare di, di, di riuscire a vedere. Ci sono delle, delle lezioni interne di formazione sulla fabbricazione del prodotto sensibile che sono di una chiarezza e di un illuminante veramente specifico. E... e spaziale insomma, al contempo, quindi diciamo che è... sono ton... letture tecniche, ma <ride> piuttosto interessanti. Ma io non faccio testo, a me piace la commedia italiana, per cui sono piuttosto scarsi, <ride> mediamente a livello tecnico, però... Da quel punto di vista, il cinema americano è più potente, diciamo. Anche questa è una domanda abbastanza, abbastanza complessa, però, insomma, dovendo fare riferimento al, al cinema che amo fondamentalmente, beh, io credo uno, probabilmente uno dei film che mi ha sconvolto di più è 8 e Mezzo di Fellini. Devo dire che è cioè, un film, diciamo, sconvolgente un po' da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista tecnico, fondamentalmente, perché ritengo che cioè, ho, ho, ho è il classico film che al di là diciamo, del, come dire, del, del coinvolgimento che può, che può portare lo spettatore, anche analizzato dal punto di vista tecnico, eh, risulta difficile immaginare come una mente abbia potuto creare una, una, una sequenza diciamo, di immagini, e quindi anche messa in scena, di messa in scena e convincendo gli attori in quel modo, oltre mezzo è un, un, un capolavoro assoluto. Quindi è un masterpiece del, del cinema, assolutamente. The gears won't turn and the Qualcosa che qualco, ho trovato, però lo scoop non ve lo posso dare ora, perché è un po', è un po', è un po', un po troppo presto, sinceramente. E poi chiaramente bisogna andarci un pochino con, con i piedi di piombo. E lo scoop, però, insomma, non è tanto uno scoop, però è un po' quello che abbiamo, abbiamo, abbiamo dichiarato in più, più di una volta. Se come spero, le cose andranno, andranno bene, riusciremo a implementare eh, quello che, abbia, che, che abbiamo in mente, credo che potremmo anche ridefinire il, il framework in cui si colloca l'analogico, l'imaging analogico a livello eh, worldwide. Credo di poterlo affermare perché eh, abbiamo avuto uh, idee nostre ma ci siamo anche confrontati diciamo in questi mesi, nell'ultimo anno, anche con a livello mondiale sto parlando con tutta una serie diciamo, di, di persone coinvolte anche ad altri livelli eh, sul, per quanto riguarda l'analogico abbiamo trovato una ottima convergenza di idee e di, e di obiettivi per cui direi che ci possiamo, vi potete aspettare, anzi ci possiamo aspettare perché anche noi <ride> siamo utenti, no? Poi alla, alla, alla fine, siamo i primi, i primi utenti, eh, dei de, de prodotti di imaging analogico assolutamente rivoluzionari, sicuramente. Purtroppo non posso andare in ulteriore dettaglio perché insomma ci creerebbe qualche problema. <musica>